Salve allora a tutti e benvenuti in questo nuovo video Come vedete abbiamo fra le mani Eco Auto Infatti eh, ho ordinato su Amazon Quindi non sono sponsorizzato Però ci tenevo a farvelo vedere Come in tanti video eh, che ho portato Oggi dovreste vedere un'inquadratura abbastanza perfetta In quanto ho montato un nuovo braccio Allora andiamo a vedere cosa c'è dentro Ah, sfiliamo dalla confezione allora all'interno abbiamo un pacchetto un poggia questo e niente questo qua nient'altro allora all'interno abbiamo un poggia eh, un sporto, diciamo eh, che si attacca alla macchina poi scopriremo come qui abbiamo un adesivo infatti non lo levo non so se è magnetico mi sa aspettate che andiamo a vedere intanto vediamo eco questo qui è amazon ecco quindi lo tiriamo fuori il volo il volo al volo ok eh sì io credo che questo qui è magnetico infatti questo qui è magnetico beh devo dire che mi aspettavo che era molto più grande ma invece è molto piccolo e possiamo andare a vedere anche le misure del prodotto le misure del prodotto sono all'incirca eh, 8 cm per 4 quindi non è gigantesco gigantesco eh, ci sono due tasti qui ci sono tutti i fori per quanto riguarda i microfoni eh, qui dentro c'è la basetta per poggiarlo dall'altro lato abbiamo un aux e poi abbiamo il eh, la parte per la ricarica eh, amazon ci fornisce un doppia carica come già avete visto per lo spinotto dell'auto con due usb allora l'output sono di 5 volte 3,5 miliamper non so se voi lo, lo vedete però qui c'è scritto 3,5 miliamper poi abbiamo il libretto di istruzioni e poi abbiamo qui il cavo per quanto riguarda la ricarica e questo di sicuro è il cavo per quanto riguarda l'AUX. Questo è molto importante da vedere che non è a 3, ma è a 2. Quindi solo si parla soltanto del connettore eh, a, eh, audio. Non trasporta il microfono quindi il microfono quando parleremo al telefono è del, di questo aggeggio qua quindi questo è il prodotto dovremmo vedere in funzione eh, in macchina ma non abbiamo la possibilità adesso quindi vediamo un attimino qui come si accende Eccoci qua, dovrebbe... Eccoci, qua si accende subito questo lamp. Fa un rumore strano. sta... Ciao, ora. Oh. in teoria lui ci dice... ci dice di... Eh a... sì! Allora... Alexa, niente. niente, praticamente adesso vai all'app Alexa e aggiungi un nuovo dispositivo. Vamos Adesso lui, praticamente, ci dice in routine. Vabbè, mi ha stancato. ecco, ci dice in routine di prendere e di collegare un dispositivo Alexa. Eh, cioè tramite l'applicazione fare riconoscimento perché questa, ehm, questo apparecchio funziona tramite il vostro account amazon prime amazon quindi eh, servono per via delle eh, per quanto riguarda le, le impostazioni di privacy eh, fare un riconoscimento con l'account Fatto questo, è importante da sapere che l'applicazione, cioè questo device, funziona solo unicamente con internet, quindi dovete per forza mettere il vostro dispositivo del telefono, oltre che collegato con il Bluetooth, anche collegato con il router Wi-Fi. Quindi è importante sapere questa cosa perché senza internet Alexa non funziona. Potrebbe funzionare forse per le cose base ma non credo proprio perché eh, in sostanza ecco solo se noi diciamo fai una ricerca del medio oppure portami lì oppure eh, avvia musica a destra e manca sempre il comando avviene tramite eh, internet. Eh, il supporto mi interessa molto, vedo che è universale, eh, ci sono qua i dentini che ehm, sono eh, in, in ferro dentro però con un rivestimento in plastica e qui mi sa che è per tenere il cavo all'interno del... Ehm, in ordine, qui ci si passa il cavo per poi passarlo qua sopra quando... Serve, eh, E niente, questo è eh, una piccola, diciamo, un video tutorial, recensione, ne manco so quanto dirò perché in teoria servirebbe portarlo in macchina e testarlo, ma penso che online trovate il tutto. La cosa interessante è questo eh, caricatore da 3,5A, questo è veramente interessante. Per quanto riguarda eh, la scatola, eh, sarà fatta da Amazon, Amazon ha le sue scatole, è tutto a posto, tutto carino, tutto, tutto pettinato. Eh, non so cosa altro dire. Ragazzi, per questo video è finito, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, Facebook e Instagram di Basi Musicali, trovate i link sotto in descrizione. E niente, ci vediamo Nella prossima video recensione Ciao Salve a tutti E benvenuti in questo nuovo video Un po' particolare Perché oggi non si parla di basi musicali non si parla di corsi di tastiera o del tecnico del suono ma si parla di collaborazione oggi vi voglio presentare un sito che ho incontrato sul nostro canale instagram se ancora non ci seguite seguiteci perché eh, da lì cercheremo di fare qualche offerta poi scoprirete più avanti nelle varie storie ehm, oggi andiamo a vedere questo sito si chiama Tone Good Up. È un sito che ho um, trovato nelle varie pubblicità di instagram e che ho contattato in privato e gli ho chiesto se mi mandavano questo prodotto loro mi hanno detto purtroppo che non potevano mandarlo però mi davano l'opportunità ai miei iscritti di ricevere uno sconto di 25 dollari sul prodotto quindi se vuoi andare a vedere il prezzo 25 dollari è un buon, un buon prezzo ora come funziona voi dovete andare qua sotto in descrizione e troverete questo codice questo qui questo sito qui ok se trovate slash basi musicali vuol dire che voi tramite il nostro referral link avrete accesso allo sconto altrimenti non potrete accedere però eh, lo capirete facilmente perché appena cliccate trovate questa pagina il codice di sconto è di 25 dollari quindi in Italia saranno 20 euro buoni e basta che voi cliccate qui acquista ora ora poi ho fatto dei test tanto per vedere e ho visto che nei loro prodotti è naturale che nelle cifre basse questo codice non ha valore sul codice su cui ha valore è naturalmente sul prodotto che noi Abbiamo qui, quindi il Tone Wood Up, l'effettistica che noi dovremmo mettere sulla chitarra. Lo mettiamo nel carrello, qua avete la possibilità di decidere se è left o right, se siete mancini o no. Ok, l'ha messo nel carrello.